Zombie Apocalypse! Che si merda, come sto sto È una cosa incredibile. non hai capito che mi devi fare Scusi. per farlo tu no, lo fai tu no, non farlo. mai eh. non devo fare a fare di quelli del tavolo o lo fai tu o lo faccio io scusa. Fallo tu fallo tu lo stai facendo tu scusa hai detto che lo vuoi fare tu Sì, ma non va bene tagli a fine tagli a fine tienilo con una mano poi tagli <ride> Ah, che bellino! non fa nulla, tanto poi li taglio tutti, che non la volta il taglio. La prima che a parlo tutti. capito? Apito così cosa che Non voglio piangere. piante. Mm -hmm. non mi mm -hmm. it. Oh. Adesso yeah. via. Non ci arratta questa cosa, Zafi. <tossimilazione> così che te da una noia, vedo. Eh, non va bene. Se eh, lo so. prima la cipolla, lo c'è. Eh. Chiudi tutti che si cosa. Aspetta che, che separa un po' il coso, la cipolla dalla, fra, dalla, dalla come si chiama, dalla carota. a sedano, capisci? le separa un po'. Un po' qua. A separate. Mamma mia. Metto dentro adesso, vero? Avvicina e sì. con la cosa ce lo uniti, mm -hmm. Prendi tutto. Sta qua. Liscia come l'olio, come m'aspettavo io. Mm. Ora tirano quello di più in giù, ah? Eh? quello di dietro, la pentola? Sì, lo so, ora sta. Lei sbrichiamla di più e la sto sprecionando Sì, bravissima sì, aspetta almeno c'è troppo, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, Non so, lo sto lo so, lo so, lo Cosa? lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, Che sì, sì. cosa tu fare? che la salsiccia io. sta rosolando la salsiccia sta rosolando la salsiccia ora allora metto la, la, la carota e, e lo sedano hai capito? non so che chimica per domani pare questo le non credo dato che sotto gutter però Ah, mi stavo schienando molto bene devo stare attento a non schienarlo per anche no nel frattempo è andata una schienarlo allontanata molto bene, va bene. forse è andata a pulire il cesto della lunghezza ma vabbè lo taglio okay. Oh no, vieni qua un attimo, portati che ragionare, cosa Sì, sì, sì, spero Ah, qui c'è la... Non me l'ho ancora dimenticata Pensiamo un po' Come mettere su, non se ho capito, sì, insomma Però in diretta eh. tanto io lo edito questo video non lo, lo posso lasciare così lo edito lo, edito. Mm. lo monti? eh si sì, che lo monti non lo posso lasciare così prendi la fessina no? la? la fessina si lo vedete che bello rosolato lega rosolarsi, carne sì, sì, e bello. cipolla tutto ci tornano dove vede. Qui Doveva essere più a bronzo, spolito. Non ha senso di bruciare. Sta aperta. Sì, sì, sta aperta. Non sugo appena sarà l'ombrello. Sì, sì, giusto, giusto. è certo che non siete più con me però si sente un po' meno, anche se non è pronta Ok, il chimatra. Facciamo di nuovo. No, basta il formaggio non ne facciamo facciamo no, no, no. gli gnocchi, <susurra> eh? Con la il cacio, sì, va bene. Eh. Sono buoni sono sono suicidi! Molto suicidi! Tutto a causa! E vai! io tanto continuo sto continuando a tirarci la nostra tazza! Sì, sì, sì, io posso fare un po' di più, è che Ok, quando molle metti a base la fiamma sì, sì, sì. e cos'è tutto questo? Sì. A farlo bollire sì, sì, Quando sì, sale sì, sì. il bollone, abbassi eh, e metti un coperchio. ce eh, capito, no? Giusto, hai ragione. Se lo butti, il butti aperto. Cioè, è aperto. Se lo abbassi sì. la fiamma e metti il coperchio. E eh, tanto mi l'ha detto quando lo butti, giusto? Ma non il coperchio della tazza della pentola pressione? perché sennò... No. Giusto? Cosa un po so, della, di la pasta? Hai eh, eh. ah, visto? pronti. Eh. Siamo in San Milo. Qua. Quando, ancora non è più vendita. Quando vuole, fammi i le... No, Non allora, lo alla fine ve l'ho promesso che ho fatto un video di cucina avete visto? accontentatevi! Eh? no non tutti un po' in generale, faccio un video diverso dai soliti e vi ho voluti accontentare e non fare assoluti video di zucchero perché sono no è racido. se no è acido Sulle mie è un po' buio, qua non capisco perché è buio, ma vabbè. Forse devo accendere più luci. Ecco, infatti, ma va perché altrimenti non si vede una fava. Ma vabbè, dettagli adesso. Io devo chiudere la finestra, qua perché vi ringrazio, innanzitutto, per quanti vi state iscrivendo al mio canale YouTube e anche perché grazie di cuore che tutti mi state taggando su YouTube. Non è un vanto, ragazze, ci tengo a precisarlo: che non è un vanto. Però ci sarebbe anche a dire, scusate il letto di sfatto, ma non avevo voglia di farlo. E quindi vabbè, dai, niente. Adesso chiudo la finestra qui. E niente, praticamente sono qui che sto cercando di girarvi da prima questo video di cucina me ne sono venuta qui nella location camera mia perché, come dire, tra mezz'ora dovrò vedere come il sugo sperando che esca bene, che non esca una schifezza unica perché è di nuovo la seconda volta che fare il sugo mi esce buono, ma non sempre mi esce buono quindi devo vedere un po' se stavolta riesco a farlo uscire buono oddio io non so mi vedo gialla o mi sbaglio io o mi vedo gialla boh vabbè niente vedrò nell'editing se aggiustare qualcosa o meno comunque niente sto video sta venendo piuttosto lunghetto ma è anche un video tra che riccio E video come faccio il sugo e soprattutto come sarà la pasta col sugo il pastaccellino più il sugo con la salsiccia a dopo e nulla, vi stavo dicendo praticamente che eh, vi ringrazio di cuore per quanto vi state, per quanto, no, quanti o quanto, vabbè, per quanto vi state, eh, eh, mi state taggando su YouTube, anche per le palette, non so se mi avete taggato o meno, ma mi sembra di aver capito che le Martinos abbiano taggato tantissime ragazze e anche a sua volta hanno lasciato libero il tag di chiunque volesse farlo. Eh, io ovviamente le citerò in ogni video che farò dopo in avanti. Forse, le, mi sa che le cito anche nel video dove fanno dove hanno fatto appunto video tag, le palette, le mie palette preferite. Le mie palette adesso non mi ricordo il video tag In ogni caso, dopo questo video, se riesco. Dopo il montaggio, vi monto anche, cioè, vi registro anche l'altro video. Tag vediamo un po' cosa riesco a fare, non ne ho idea, vediamo e niente, eh... Che dire, ehm, nulla, io adesso, ah, vabbè. adesso eh, come si suol dire, c'è cioè, alle fate che di con Camilla Jovic, e ehm, poi che dire, ah, non so se l'avete visto all'inizio del video di cucina che di oggi, di come faccio il, il sugo con la salsiccia. Scusate se sono un po' confusionaria, ma ehm, vabbè, prendetemi così come sono. Allora, ho tagliato bene, bene la cipolla, bene, bene, si può dire perché l'ho tagliata. La buona. Ho tagliato le, le carotine, le carote surgelate, ragazzi, perché noi facciamo tutto, ci tutto dal giorno prima. Poi le surgeliamo, si assedono carote e tutto quanto. E poi le facciamo, eh, le tagliamo quando dobbiamo fare il suo insieme alla cipolla. Poi, ultimo passaggio, ovviamente, io ho preso l'ultimo, no? Vabbè, comunque abbiamo ho tagliato la cipolla non la cipolla scusate la salsiccia in due in una parte così in, in tutta dritta e dopodiché ho tolto la parte della buccia dalla buccia l'ho sminuzzata tutta quanta e buttata tutta dentro al, alla pentola dove c'era la pentola a pressione dove c'era eh, la cipolla con l'olio e basta l'ho fatta rosolare per bene e alla fine indurare per bene, e dopodiché ho messo del sugo, ho messo il sugo eh, che avete già visto lì, della polpa delizia di pomodori dal sole, dal sole. Ricordatevelo, vabbè, non è importante. Comunque per chi vorreste stare la marca, gliel'ho l'ho Dell'euro dell spin, sugo dell'euro spin e poi vi dico di velocità perché poi se non vorrei che passasse mezz'ora troppo in fretta. Quindi nel frattempo vi dico tutto. E nel frattempo, eh, appunto, ho messo del sugo. No, sì, il sugo l'ho messo, poi ho messo zucchero e tanti ingredienti nell'info box. Non preoccupate se vi dico tutto in fretta: sugo zucchero, basilico e una, da, una fogliolina d'alloro va bene? punto Vabbè, lo zucchero l'ho messo per ultimo, non ci fate caso però ognuno lo può mettere anche insieme a, al sugo mentre sta mettendo il suo dopo il sugo può infilarci anche il, lo zucchero Come. Seconda opzione, ultima opzione, opzione, ultima scelta: appunto il basilico. E la, eh, come dire, Sono ah, si, sì, il foglio d'alloro. Il basilico e basta. E poi fa bollire il sugo. Vabbè, si sanno i soliti passaggi del sugo come va fatto. A parte se uno non sa la salsiccia, guarda i tutorial online. Non proprio eh, se volete vedere il mio, guardatelo. Ma non, so, non mi sento di esempio. Ma vabbè, dettagli. Adesso guardo a chi ora sono perché non mi ricordo, allora, le 17.38, non credo che siano passate mezz'ora, ma vediamo. No, no, no, non è avvicinato per troppo. benissimo ah? la carne secondo me va benissimo e, mamma mia che buono no, ascolta no io da qui non ti sento e tu non senti a me, vieni accostati perché per. sennò in due non ci sentiamo c'è la ventola io non ti intendo bene vieni qua a vedere mamma oh, mia sto facendo un po' più la ventunita a ah, c'è una è di questa Come? Come? Tosta. Hai E tanto stiamo provando. È Eh o no? È Cosa fanno? La scaldo la mettiamo già, scaldare l'acqua ah. per essere. Quasi quasi le metto il coperchio della pentola che si è. Così a monta non si si si non sentiamo il sughino dai prendilo così si ci questo si sì, ma dobbiamo sentire si sì, si se sì, sì, giusto e ragione eh, perché se no così non si spegne un momento sì. se e Aspetta, lasciamo, sì. si spegne e sono la sola volta eccomi qua allora sono tornata nel senso che ancora non è pronto il sugo ma vabbè tanto ancora qui sono che tanto darci un'idea un, un sono le 5.40 45 quindi non è ancora ora di, non di pranzare sì ciao sono do, già domani voglio dire no voglio dire ehm, sono già ancora presto perché si, qui, qui da noi come in tutto il resto d'Italia penso che si pranzi più tardi ovvero tra le 8 e le 9 di sera più o meno c'è chi va al lavoro c'è chi torna dal lavoro c'è chi è in casa quasi tutto il giorno come me ma vabbè, dettaglio che si fa una bella passeggiata e torna un po' tardi dalla passeggiata questi sono piccoli dettagliucci della vita nostra quotidiana non solo dei youtuber come noi ma anche di, della gente normale come credo che siamo noi e, e nulla ragazzi intanto Stavo mettendo le gocce al collirio, ne ho approfittato a mettere il collirio negli occhi e, e niente, questo è quanto. Quindi, eh, se sentite i rumori, non ho messo il microfono che vedete ovviamente... Ops, mi stavo cadendo. Questo qua è il microfono, ma non ci penso neanche a metterlo perché, tanto vabbè, cucinando, che è anche il grembiulino, non so se si nota, o il gembriole, quindi non per il caso di... Di, di mettere il microfono lo metto solo se devo fare Get Ready With Me per non sentirsi rumori o anche per fare video ASMR cose che ho intenzione di fare in questi giorni video ASMR e, e nulla quindi video svuota la spesa appena posso continueranno anche i video svuota la spesa e proseguiranno anche i video vlog come ho appena detto nell'altro video di prima quindi aspettatevi che pubblico questo video. Non so manco quando lo monterò perché non so neanche se riuscirò a montarlo. ho Visto il video lungo che sta, che, che sta avvenendo, e, e non lo so quando riuscirò a caricare questo video. Boh, non ne ho idea. Mi, mi sa tanto che lo devo scaricare come mi ha detto Paolo Soru, ovvero Paolo Channel, si chiama così, sì. e, dal canale Paolo Channel. Devo, um, si sì, scusami Paolo, Paolo Cianese. Se ti ho detto il nome, no, non sapevo se ti chiamo così. No, ma per che ti chiami così, vero? Si, sì. ti chiami così. Ti chiami, sì, E allora, caro Paolo, eh, sappi che i tuoi video li vedo una volta di tanto, ma li vedo. Non riesco a vederli tutti per intero, ma qualche volta riesco a vederli tutti per intero. E, quindi, ragazze mie. Cosa dirvi di bello? Praticamente eh, Mi stavo dimenticando cosa volevo dire Ah, sì Che da, da Paolo ho visto che fa un sacco di video Mukbang, video suolta la spesa Perché lui abita in Germania Lo sappiamo tutti che abita in Germania Perché no? Sì Fa video Mukbang, video suolta la spesa video, eh, Non credo se abbia fatto video SMR, Mai, mai, no Comunque tengo a nominare questo mio video Paolo Channel e eh, Ivana Quartuccio Ruggero ah, mi ha consigliato appunto che stavo dicendo di Paolo Channel eh, un'app per editare video se non ci stanno nel Kinemaster eh, appunto volevo editare video con Power Director perché a questo punto non vedo, non vedo opzioni migliori per poter montare un video stralungo una quaresima come questo di oggi ma va bene, tagli e nel frattempo vi stavo a dire che Paolo Cianne, tante grazie di cuore e un abbraccio forte virtuale che finalmente eh, sto riuscendo a fare più video dal solito perché tante volte mi fermo uno, due, anche massimo, tre, massimo, massimo tre giorni e quindi nulla sono felicissima di continuare a fare questi video vabbè, a parte le, le, le cose che sto dicendo, fino adesso il discorso che sto facendo questo è il mio gambriule, non so quanto si possa vedere questo è tutto il mio gambriule vedete, ecco qua, nulla di che però è un semplice gambriule che ho per cucinare, quando mi va a me non sempre cucino io, il più delle volte mia, cucina mia nonna, comunque se volete sapere ti ho lavato le mani per cucinare tutto il resto, sì, ho le mani belle lavate grazie a Dio ho le mani belle lavate non c'è bisogno che me lo chiediate ma se lo volete chiedere vi rispondo sì ho lavato le mani, ovviamente per cucinare ci mancherebbe altro, altrimenti non potrei cucinare con le mani tutte sozze, come si dice in Sardegna dose. anche no quindi mi ho lavate le mani, ovviamente e, e niente quindi nulla Domani continuerò anche i video. Se riesco, di pulizia perché non è detto, e, e basta, poi verso le 8 comincio a cucinare e a bollire la pasta. E per ultimo vi farò una foto di come ho messo la... come dire, Sì, vabbè, buonanotte. Mi stavo dimenticando: ah, sì, una, la pasta non c'è lì. Vabbè, non per forza cellino. Vi stavo, volevo già annunciare, ribadire che eh, no, se non sarà ce sarà un altro tipo di pasta se non saranno gnocchi saranno orecchie, orecchiette se non saranno orecchiette saranno i, i come si chiama quella, quella pasta regate regate e lì non lo so vabbè qualsiasi pasta sia spero che il video vi sia piaciuto il video sugo con la salsiccia perché mm, un profumino sta venendo fuori, che non, non avete idea voi di profumo, ma scommetto che voi in casa vostra fate, la fate, il sugo lo fate, il sugo con la salsiccia, ma si sì, dai, via. E niente. Già questo video verrà stralungo, ma non importa perché tanto anche se lo guardano poche persone. Non mi voglio troppo focalizzare e fissare troppo con le visualizzazioni, tanto ho notato che. Da Favij, anche da lui sono diminuite le visualizzazioni, proprio drasticamente, allucinantemente. Scusami Favij se ti nomino, ma non vedrai mai questo video, ma pazienza. Quindi non lo so ragazzi, a questo punto vi dico che è strano che mh, anche da Favij eh, sono calate le visualizzazioni proprio di colpo, ma lui ha detto che non è colpa sua, come non è colpa di altri di tutta YouTube Italia. Anche in America stanno calando le visual. Caso strano, ma vabbè, sì, non ne va bene per niente, va bene un accidergoli, come diceva stessa cosa Pavij, eh, non va bene a nessuno, ma purtroppo vogliamo o non vogliamo, YouTube ci sta scocciando, ma va vabbè. Continuiamo per la nostra strada, continuiamo a fare video, continuiamo a piacere, ci fa, a piacere la nostra passione di fare video, a montare video e darvi contenuti che vi possono piacere, ma che vi piacciono fare anche noi, soprattutto. No, youtuber, oviamo, ovviamente. Ovviamente. Per quanto riguarda invece i video, eh, che ne so, Mukbang, proverò qualche volta a farli. I video mukbang. Non so come verranno, ma ci voglio provare. Non so ma cosa riuscirà, cosa ne uscirà fuori da, questo, da questi video che voglio fare. Mukbang. Ma ho visto che i video Mukbang vanno di moda. Quest'anno, vabbè, non dico di moda per me ma per gli altri perché su youtube spopolano da morire i video mukbang come ASMR, svuota la spesa video primark video aula di primark video sephora beauty <ride> eh, video vabbè di tutto di ogni tipo vabbè non sto lì a precisare di cosa perché ci siamo capiti io penso poi, eh, aspettate che guardo che sono, un attimo solo, sono le 17.53. Andiamo, vabbè, come dicevo quel detto lì, di, vabbè con quel detto, quella, quella battuta di, della nonna di, di Carlo Bertone, vabbè. Andiamo, vabbè. <ride> Già, e niente. Allora, questo non, non, so che non lo chiamerò video di cucina solo, ma però video vlog speriamo ci vada tutto bene e speriamo che vi piaccia questo video non so, vabbè, non, ho, non trovo ancora il titolo ragazzi, non ho idea vediamo che titolo potrò mettere no, ne ho veramente la più pallida la più pallida, ce la posso fare idea, ma vabbè nulla nel frattempo qua stavo pensando di attaccare il microfono ma non ho voglia, quindi vabbè, dettagli no, no, non perché non mi va di mettere un bel audio che non si senta nulla dei rumori che possano infastidire, ma oggi è un video piuttosto tranquillo e lo modifico senza tagliare nulla. Lascio così, come vabbè. Tagliare, non taglio nulla, però almeno metto un po' di musica, sempre se riesco. Non è detto. Uh -huh. già è niente. Se lo vedrete in modalità bassa, vuol dire che sono riuscita a metterlo su KineMaster Va bene, ragazze? Speriamo. Nel frattempo mi voglio sempre guardare perché sono ossessionata dall'orario, chissà perché, sono le 17.55. Mm. Sì, mi state capendo bene. Sta cap <ride> mi state capendo bene. Avete letto nel mio pensiero forse? Che ho già fame. Ma quando avrete questo video, quando avrete visto. Aiuto. Posso parlare bene? Se la posso fare? Quando avrete visto. niente. Io non so cosa mi prende quando vedrete questo video. Oh, finalmente! Quando vedrete questo video, finalmente avrò mangiato perché, sinceramente, sta uscendo un sugo con i fiocchi. Buonissimo. Vabbè, adesso non voglio urlare troppo forte perché non vorrei che fosse attaccasse la pentola. Quindi, a dopo. Eccomi qua, bene. Allora, non è ancora giunta l'ora di mangiare, ovvero di mangiare un pasta al sugo. Con la salsiccia, ma non importa. Se mi ricordo, vi farò una foto della pasta perché per il momento non se ne parla di mangiare. Prima, di tutto ancora non è ora. <ride> e poi, seconda cosa, la ricetta già ve la metto nell'info box. E, su Instagram posterò come anche qua su YouTube la, come dire, la ricetta della, della del sugo con la salsiccia. Ok, nulla di tutto ciò. Comunque, questo voleva essere un video vlog che riccio. Come faccio il sugo con la salsiccia e um, spero che tutto questo video vlog lungo una quaresima quaresima aiuto vi sia piaciuto vi abbia intrattenuto vi abbia fatto abbastanza compagnia scusatemi eh, di andare e venire ovvero um, via vai del video vlog ma Dovevo anche, dovevo anche controllare che non si attaccasse il sugo nella pentola a pressione perché non, è, non, non, come dire, non funziona grazie bene la pentola a pressione quindi ho dovuto fare varie manovre insieme a mia nonna aiutarla a, ad aprire la pentola a pressione e fare in modo che non si bruciasse il sugo poi vabbè, non sto lì a farvi troppi dettagli di quello che è successo eh, con la pentola a pressione ma per fortuna era tutto nei migliori dei modi No, non ti siamo bene bruciate nulla, non pensate male, è andato tutto nel migliore dei modi, è andato tutto liscio come l'olio. E, e niente, tutto là, a posto. Comunque non mangio adesso perché non me la sento. Sarà per il prossimo video mukbang che mangerò qualche cosa, non so ancora cosa, ma mi inventerò qualche cosina. Magari farò un video assaggi, non ne ho idea. Forse quest'estate se. Eh, non vado al mare, qualche volta farò mukbang, non mukbang, si sì, vabbè ciao video assaggi se no vorrà dire che lo farò quando sono solo a casa che mia nonna va alla spesa oppure quando siamo tornati alla spesa, prima faccio il video sulla spesa con mia nonna, ovviamente parlerà lei e poi dopo il video sulla spesa farò video assaggi altrimenti farò direttamente il mukbang, incluso con l'assaggio assaggerò in diretta con voi se mi è piaciuto il muco bengo, se mi è piaciuto il cibo, o meno, comunque in casa mia è sempre tutto buono, quasi tutto buono perché il più delle volte ci sono piatti che non mi piacciono. Ma vabbè, quello che passo al convento, mi tocca a mangiare per forza come sto a dire qui in Sardegna a mangiare per forza quindi nulla ragazzi, questo era tutto. Scusatemi se sono, come si dice qua in Sardegna in pannello che vuol dire in grembriule. Però questo è questo vi beccate <ride> e nulla. Mm. Se vi sentite tra rumori strani di, di, di gola, ma non so, di trachea, posso dire, non so se ho detto la stessa cosa o meno, ma per resumo di sì. Comunque, stavo appena, appena masticando, cioè brutto da dire, vabbè, Stavo appena mangiando, mangiucchiando, stuzzicando con due fette di cracker e vabbè. Nulla mi ha fatto, mi ha preso un po' di fame, uno spezza fame mi ha preso perché se no se mangio un pacco intero di cracker non mi, rimane, non mi rimane il giusto posticino per la pasta con il sugo e salsiccia. Comunque niente, vi ricordo, guardate l'info box, se riesco vi metto tutta la ricetta, del, vabbè, quella mini ricetta di come ho fatto il sugo con la salsiccia, ok? E niente, vi metterò anche il link nelle schede di informazione dell'altro video e anche guardate il video dei miei progetti su youtube lo metterò tra i consigliati qua non so se sia di qua o di qua, perché sia di qua comunque, comunque vada ad ogni modo ti metto il link delle informazioni di ogni video che faccio e anche dei miei progetti di youtube e non solo comunque tutti i link sono nell'info box, i miei social, i nomi dei miei social perché non so se, li, se riuscirò a mettere link ma qualcosina li metterò. comunque un bacio se vi è piaciuto il video non l'ho detto all'inizio perché stavo facendo altre cose cioè stavo, cioè, stavo incominciando a tagliare la verdura per fare il suo e ve lo dico già da adesso, alla fine, sempre se l'avete guardato, tutto se no, a me pace, a me, non importa. Non muore nessuno, non muore nessuno, mettete un bel like. di li supporto un commentino. Iscrivetevi. Fatta diventare, grazie, ancora grazie, grazie, grazie, grazie di cuore di cuore. Un abbraccio virtuale e che dire? Controllavo se arrivava mia nonna, non perché non voglia che venga, perché se viene voglio che saluto a voi perché veramente le state a cuore, perché non sto dicendo una bugia, è la verità, Le state a cuore in quanto ehm, le piace che guardate i suoi video su Volta la Spesa, anzi i nostri video su Volta la Spesa perché lei parla e io sono dietro eh, la, la, la camera che... Cioè registro per lei cioè io faccio da cameraman per lei vabbè dettagli queste sono tutte cose che non, non c'entrano niente vabbè, nulla così tanto per farvi sapere che sono io quello dietro che registra il video e poi lo monto come faccio per i miei d'altronde comunque mi diverto a fare questi video come mi diverto a montare video e tutto quello che c'è dietro a ogni video che si registra come ogni youtuber Niente, seguitemi su Instagram, non vi dico più come mi chiamo, tanto ormai lo sapete. Se, se chi è nuovo, troverà. Ovviamente, mettete, cliccate con il menu a tendina youtuber. Melania trattino qua sotto. Cliccate col il menu a tendina, non ve lo dico più, ve l'ho detto una volta e non lo ripeto più. Ciao, buona vita a tutte. Perché dopo ho un video tag da fare. Se riesco, non lo so. Ciao.